Con il ritorno di Trunks in Dragon Ball Super, timeline e universi sembrerebbero essere in rotta di collisione tra di loro. Ma com'è possibile che siano correlati? Gli universi e le timeline sono la stessa cosa oppure qualcosa di completamente diverso? Tempo fa, nell'anno 2013, uscì un piccolo film chiamato La Battaglia degli Dei, che non solo ha portato Dragon Ball in una nuova era, ma ha anche introdotto la più grande innovazione che la serie abbia mai ricevuto da quando abbiamo scoperto che Goku era un alieno. Alla fine del film, Vince, il dio della distruzione, rivela che ci sono 12 universi. Questo ha scatenato discussioni tra i fan più curiosi. Le possibili conseguenze che ciò avrebbe potuto portare per la futura direzione che la serie avrebbe preso, erano molto interessanti. Una delle maggiori preoccupazioni riguardava infatti la vera struttura del mondo di Dragon Ball. Se sono stati introdotti più universi in Dragon Ball, una serie che ha già delle timeline alternative, la domanda che sorge più spontanea sarebbe, gli universi e le timeline sono sinonimi per indicare le realtà alternative che già conosciamo? In poche parole, sono la stessa cosa? Purtroppo la cosa che non ci ha permesso di giungere ad una conclusione chiara su questo argomento è stato il fatto che la battaglia degli dei non ci ha fornito alcun dettaglio sulla natura dei vari universi. In pratica sappiamo solo che esistono. Infatti abbiamo dovuto aspettare fino al 2015, quando è stato trasmesso Dragon Ball Super, per avere una corretta spiegazione degli universi. E con Dragon Ball Super l'informazione più importante che ci è stata rivelata è che gli universi funzionano in coppia. Le coppie che si formano sono determinate dai numeri degli universi, la cui somma deve fare 13. Per esempio, l'universo 6 più il 7 formano 13. Gli universi che formano una coppia inoltre sarebbero molto simili eccetto per sottili differenze Simili ai gemelli insomma comunque ciò significa che per ogni universo ne esiste solo un altro molto simile molto importante ok gli universi sono un argomento molto complicato e contorto e ci metterei troppo a spiegarti cosa ne penso passando a parlare delle timeline come ho spiegato nel video precedente in cui ho analizzato nel dettaglio questo argomento di timeline alternative ne esistono quattro. la timeline che tutti conosciamo cioè quella che viene mostrata nella serie la timeline calda, quella in cui si colloca lo special la storia di Trunks la timeline originale, da cui è partito tutto ed infine una timeline che non ci è mai stata mostrata nella serie ma che deve comunque esistere vai a vedere il video se non lo hai già fatto per capire meglio di cosa sto parlando quindi, usando la logica abbiamo quattro timeline alternative e un solo altro universo simile al nostro per l'universo 7, che è quello che conosciamo il gemello sarebbe l'universo 6 quindi, non è possibile che le timeline siano siano altri universi, tipo l'1, il 9 o il 5, dato che l'altro universo simile è il sesto. Ma possiamo spingerci addirittura oltre a questo. Prendiamo ad esempio la nostra timeline. È ovvio che questa sarebbe sicuramente l'universo 7, perché in questa timeline compaiono tutti gli eventi che accadono nella serie che vediamo. Ma allora, la timeline della serie di Trunks non potrebbe essere un universo 6? Beh, purtroppo i dettagli rivelati in Dragon Ball Super troncano fin da subito questa ipotesi. Quando Vados, l'assistente di Shampa, cerca la terra nell'universo 6, scopre che non esiste la vita sul pianeta. E indovina un po'. Sappiamo anche che la storia di Trunks ha luogo nello stesso periodo in cui Goku e Vegeta si allenano da Whis. Questo significa che se l'universo 6 fosse stata la timeline di Trunks del futuro, quando Vados stava cercando la terra, avrebbe visto gli androidi sterminare l'umanità e non una landa desolata. Questo significa che ovviamente non possono essere la stessa cosa. Dopotutto, gli androidi avevano ucciso una gran quantità di esseri umani, ma non avevano mai sterminato tutte le forme di vita sul pianeta, incluse piante e animali per intenderci. Avendo chiarito che le timeline non sono gli altri universi, un'altra domanda che sorge spontanea sarebbe, cosa sono allora le timeline? Ora, Dragon Ball è una creazione di Akira Toriyama, perciò lui può scrivere quello che vuole. Ma se vogliamo seguire il ragionamento Che abbiamo costruito fino adesso Le timeline dovrebbero essere Tutte versioni alternative dell'universo 7 Ora, la faccenda è un po' complicata Da immaginare Perché se pensiamo all'universo Pensiamo inevitabilmente a un grande spazio Quindi è altrettanto difficile Immaginare un universo che contiene Al suo interno timeline alternative Quindi versioni alternative di se stesso E ovviamente ciò apre la possibilità Anche delle versioni alternative degli altri universi A meno che Toriyama non scrivo qualcosa che stravolga tutto nuovamente Le timeline non sono gli altri universi Ma versioni alternative Di un unico universo Contenuto al suo interno E con la ricomparsa di Trunks nella serie Le timeline potrebbero giocare un ruolo importante In Dragon Ball Super qui che ha detto che ci debba essere Il concetto Preferisco incastri e flow Che le canzoni da progetto Con le tempeste e la prete Non ci trovi alle feste Papete siamo le bestie di Satana In veste da prete Causa tempeste magnetiche In un flusso extraterrestre Che investe case e finestre Colpi di teste da liete